Ciao a tutti. Oggi prepareremo la ciambella rustica broccoli e salsiccia. Il tempo di preparazione della ricetta è di 60 minuti circa. Gli ingredienti sono broccoli sbollentati, aglio senza anima, olio evo, sale, pepe, salsiccia tagliata a pezzetti, provola, uova, latte, olio di semi di arachidi, parmigiano, farina di tipo zero e lievito istantaneo per torte salate. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'aglio e l'olio. Azioniamo il bimbi per 3 minuti, 100 gradi anti-orario, velocità 1 togliamo l'aglio aggiungiamo la salsiccia il sale e il pepe E facciamo cuocere per 6 minuti 100 ⁇ antiorario velocità soft aggiungiamo i broccoli e Proseguiamo la cottura per un minuto, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Mettere da parte in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale, mettiamo le uova. E il sale e facciamo amalgamare per due minuti a velocità 4 aggiungere il latte, l'olio di semi il parmigiano. Facciamo amalgamare per un minuto a velocità 4. Aggiungiamo la farina. E lievito istantaneo per torte salate e facciamo amalgamare per un minuto a velocità 4 trasferiamo l'impasto nella ciotola con i broccoli e la salsiccia Aggiungiamo il formaggio e con la spatola amalgamiamo Trasferiamo il tutto in una stampa al ciambella del diametro di 22 cm ben imburrato e spolverizzato con il pangrattato La ciambella rustica è cotta Lasciamolo intiepidire prima di rimuovere dallo stampo. Ciambella rustica con broccoli e salsiccia. Grazie e alla prossima ricetta.